Eccoci qua con un nuovo tutorial su Fortnite su come aumentare gli FPS modificando così la risoluzione base che non si può modificare nelle impostazioni di Fortnite perché dovremmo fare direttamente una modifica nella sua cartella di Fortnite Game. Quindi andiamo subito a modificarla. Quindi iniziamo prima a modificare la risoluzione di Fortnite andando direttamente su Esegui, quindi o facciamo Esegui Oppure tasto Windows, tasto Start sulla tastiera, più R. Scrivete local %localappdata% Fate OK Ci apparirà così questa cartella Scendiamo fino a giù, fino a trovare la cartella di Fortnite Fortnite Game, Save, Config, Windows Client, Game User Settings Scendiamo fino a giù, fino a trovare, fino a trovare, fino a trovare, fino a trovare. Resolution, size XY, tutte queste risoluzioni. Qui come potete vedere, tutte queste qua, a voi forse ci sarà qualche risoluzione tipo ehm, 1920x1080 oppure 2560x1440 oppure anche in uh, 4K. Vi consiglio di mettere l'impostazione 1440 per 1080 a tutti e quattro le risoluzioni, quindi come potete vedere sia qui che qui 1440, 1440, 2080, una volta fatto salvate il documento, cliccate su game user settings, mostra altre opzioni, proprietà, solo lettura, fate applica, ok e andate su Fortnite. Una volta fatto su Fortnite ragazzi dovete per forza modificare le impostazioni grafiche per aumentare gli FPS, mi raccomando aumentate anche la risoluzione 3D per avere anche un maggior vantaggio sugli altri per vederli da lontano meglio, per visualizzarli ancora meglio con una texture migliore. E ragazzi spero tanto di esservi stato d'aiuto in questo video la risoluzione è questa, la grafica e le impostazioni sono queste per aumentare gli fps su Fortnite quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao